nell'esterometro anche le fatture per i consumatori con le regole e le novità nella circolare delle entrate passiamo a commercianti e professionisti senza POS la sanzione non è automatica e ancora il bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto non è esente IRPEF e fa il reddito L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus 200 euro non pagato, attesa fino ad agosto per i lavoratori, domanda all'INPS per i pensionati, infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia da alcorriere.it. Partiamo subito dall'articolo di Rosi D'Elia, nell'esterometro 2022 anche le fatture per i consumatori, regole e novità nella circolare delle entrate sull'esterometro, nel perimetro rientrano anche le fatture per i consumatori, con la circolare numero 26 del 13 luglio 2022 l'agenzia delle entrate fa il punto su regole e novità. Dalle operazioni incluse alle modalità di conservazione dei documenti c'è una carrellata di domande e risposte sull'adempimento che gli operatori transfrontalieri sono tenuti a rispettare. Rientrano anche le fatture per i consumatori nel perimetro dell'esterometro 2022. A chiarirlo è la circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 26 del 13 luglio 2022, che fa il punto sulle regole da seguire, partendo dalle operazioni a cui si applica l'adempimento e arrivando alle modalità di conservazione dei documenti. I dubbi degli operatori si sciolgono su una carrellata di domande e risposte fornite alla luce delle ultime novità approvate e della nuova veste che l'obbligo comunicativo ha assunto a partire dallo scorso primo luglio. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e proseguiamo con i commercianti professionisti senza post con la sanzione che non è automatica. Far punto: Anna Maria D'Andrea su commercianti professionisti senza post, sanzione non automatica ma legata alla mancata accettazione di pagamenti con carte o bancomat. Dalla Guardia di Finanza arrivano i primi chiarimenti su quando scatta la doppia multa in vigore dal 30 giugno 2022. Passiamo al bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto non è esente IRPEF e fa reddito. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sul chiarimento dell'Agenzia delle Entrate contenuto nella risposta all'interpello numero 377 di oggi 14 luglio 2022. Il bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto non riconosciuti nel corso dell'emergenza covid-19 non è esente IRPEF e non rientrano tra le somme di welfare agevolate concorre quindi alla formazione del reddito del lavoratore anche in questo caso i chiarimenti sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi dell'agenzia delle entrate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 Se il bonus 200 euro non è ancora stato pagato, non è detto che il datore di lavoro si stia sottraendo all'impegno. Come specificato dall'Inps, in molti casi viene erogato nella busta paga di agosto, diverso è il caso dei pensionati che, se non lo hanno ricevuto automaticamente, devono presentare domanda di ricostituzione tramite l'apposito servizio. Nell'articolo ci sono anche le istruzioni da seguire per questa categoria di beneficiari del bonus 200 euro. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sullo spread BTP Bund risale sopra i 200 punti quali sono i rischi e cosa succede ai mutui e poi sul fronte dei prezzi inflazione USA record da 40 anni. Le borse temono la recessione. C'è poi un articolo che riguarda i rifiuti termovalorizzatori a Roma e pro e i contro che dividono gli esempi in Italia e in Europa. E l'articolo di Opinioni: mai più Ghetti, una petizione per dire basta, a sfruttamento e caporalato. Per quanto riguarda invece la questione della gestione dei dati antitrust al via un'istruttoria su Google per abuso di posizione dominante nell'articolo di Marco Sapella e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi appunto quello in apertura sui mercati spread BTP Bund risale sopra 200 punti quali sono i rischi e cosa succede ai mutui è di Valentina Iorio e fa il punto sulle ultime novità dello spread con la risalita oltre quello che ha definito il limite psicologico dei 200 punti a causa della crisi di governo che hanno appunto fatto aumentare il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. I mercati inoltre attendono le decisioni della BCE del 21 luglio. Da un lato sembra scontato il rialzo dei tassi almeno dello 0,25%,